Bene, allora vediamo adesso come usare Paperspace, questo signore, dove ho comprato un abbonamento che costa, mi sembra, sulle 8 dollari eh, al mese, eh, più IVA, probabilmente saremo poi sui 10 euro al mese, e eh, facendo così mi offre la possibilità di avere delle macchine temporanee, che sono poi quelle che a noi eh, interessano, e su queste macchine temporanee possiamo oh, lanciare queste macchine quindi adesso noi abbiamo oh, preso una macchina gratuita nell'abbonamento che però offre eh, 16 GB di cpu mm. su questa macchina avevo già anche fatto la prova mh, di far girare qua sotto notebook praticamente il camoscio che è l'esempio che vi ho fatto vedere ieri che ricordate che praticamente scaricava, faceva, tritava, faceva tutto mm. E, eh, però eh, adesso facciamo una prova invece di installare effettivamente eh, Alpaca eh, eh, nella versione più completa che è disponibile, eh, diciamo eh, usando eh, questo. Eh, adesso ve lo metto qua un attimo. Vedete che c'è un sito che si chiama sostanzialmente Cocktail Pins Dalai quindi installeremo Dalai, il Dalai Lama mm? il Dalai Lama è un'applicazione in inglese quindi non supporta l'italiano al momento che però ha delle istruzioni abbastanza eh, precise per poter installare un server web quindi eh, in modo tale da poter essere utilizzato in maniera abbastanza semplice come si fa a installarlo? occorre avere praticamente il Node, mm? il node. Node .js. E ci sono delle istruzioni. Poi c'è anche un Docker, ma quello che interessa è che noi dobbiamo avere node. Quindi andiamo a vedere le istruzioni per Linux. Perché noi siamo su, su Linux e su Linux abbiamo uh, le seguenti Linux, ok, vedete che dobbiamo avere una versione di Python. Prima di tutto minore di 3,10. Quindi andiamo nel nostro, uh, nel nostro diciamo, uh, nostra macchina su Paper Space in cui abbiamo lanciato questa cosa e andiamo praticamente a attivare praticamente delle, dei terminali Ok, su terminali facciamo una verifica perché vogliamo vedere che cosa abbiamo node-version dobbiamo avere la versione 18 non ce l'abbiamo per installare la versione 18 dobbiamo installare praticamente, dobbiamo fare una sorta di upgrade eh, questo upgrade lo facciamo praticamente cosa? attraverso nvm ma nvm non c'è purtroppo, quindi dobbiamo installare nvm quindi andiamo qui facciamo nvm install c'è cioè un nvm dire node version manager come dice qua l'installazione di node version manager si ottiene attraverso eh, questo comando hm? questa curl. quindi prendiamo questa curl la, uh, andiamo sulla nostra uh, macchina in cui avevamo ecco questa è la nostra macchina andiamo qui dove ci sono uh, i terminali sui terminali ci facciamo un terminale perché dobbiamo agire su questa macchina quindi dobbiamo accedere praticamente con il, uh, questa curl che abbiamo visto prima che installava l'NVM quindi facciamo senz'altro l'invio quindi mi ha fatto l'incolla abbiamo fatto questa cosa facciamo ancora un exec bash perché in questo momento nvm non c'è ma eh, basta fare un exec bash e nvm improvvisamente c'è mm? ok nvm c'è quindi vediamo nvm list per vedere quali versioni ci sono vedete che sono configurazioni di sistema facciamo nvm install e diciamo la versione di eh, 18 v18.0 mm? allora questa, eh, adesso la vedete in tempo reale, si piega relativamente poco e poi dobbiamo fare nvm use v18.0 facciamo node-version e così abbiamo, siamo alla versione 18, che è quella necessaria ok, poi andiamo a vedere ancora praticamente le istruzioni le istruzioni ci dicevano di verificare che python fosse minore o uguale a 3.10 Um, e quindi facciamo Python Python vediamo cosa funziona meno meno version. siamo 3.9 quindi eh, va bene mm. andiamo a vedere eh, quindi ancora la Node.js GS siamo a 18 e a questo punto inizia praticamente la cosa divertente facciamo l'installazione del modello che vi taglierò perché impiega una decina di minuti quindi facciamo CTRL C e facciamo questo uh, CTRL V NPX DALAI alpaca install 7b e il, il testo diceva che si poteva anche installare delle versioni molto più potenti, quindi da 13, da 13 miliardi di billions di, di, di parametri ma noi prendiamo la più piccola perché vogliamo vedere come funziona quindi adesso interrompo un attimo e che aspetterò che finisca e poi proseguo la registrazione Ecco, non ha finito, ma vi no, faccio vedere alcuni dei risultati intermedi, cioè mentre si lancia questa cosa, lui eh, fa un po' di cose fra cui eh, si ricompila eh, tutta una serie di, di, di oggetti, quindi fa tutta una serie di compilazioni, per esempio a me, me ne fa un po' di meno, perché forse l'avevo già fatto prima, e grazie a questi programmini che ha scaricato, dopodiché si scarica il modello principale di eh, Alpaca, che sono i famosi... 13 GB di prima, quindi interrompo ancora, finché non ha finito ok, direi che è finito, ha fatto le sue cose quindi una volta che abbiamo fatto l'installazione del, del modello con 7 di miliardi di parametri passiamo uh, sicuramente al, uh, al lancio effettivo del, del Dalai Lama hm? che sarebbe questo NPX Dalai Serve hm? facciamo npx dall'iserve e eh, vediamo cosa succede quindi dovrebbe in realtà creare un server sulla porta 3000 allora adesso c'è un problema che questo sito fatto così insomma è una cosa molto volante quindi non è possibile accederci eh, direttamente e quindi devo creare praticamente, io mi sono scaricato ngrok che è un sistema che permette di accedere a questo server che è sul cloud attraverso l'indirizzo internet mm. E per farlo devo praticamente avere un altro terminale, quindi mi sono fatto il peer di un altro terminale e poi mi sono scaricato Ngrok, mi sono fatto un account su Ngrok che è gratuito e c'è una procedurina per autenticarsi e poi bisogna fare Ngrok eh, Ngrok http e esportare praticamente la porta 3000 che è quella su cui sta servendo se avete fatto, questo, fatto caso qui sta servendo NHTTP sulla porta 3000 quindi dobbiamo fare ngrok http anzi dobbiamo esattamente farlo punto ngrok quindi a questo punto cosa succede che lui ci dà un, un indirizzo esterno che è questo che possiamo utilizzare per, eh, come proxy per entrare praticamente dentro questa macchina ovviamente questa cosa è, la faccio solo io quindi pre Prendo questo indirizzo e ok, in realtà spegnendo la macchina si era perso il, il token di autenticazione verso NGROC quindi ho dovuto rifare l'autenticazione per comandarla attivo. E quindi adesso uh, dovrebbe funzionare in teoria perché se io faccio, prendo di nuovo questo indirizzo che mi ha fornito. E andiamo qui dove mi ha dato l'errore che non era autenticato su NGROC e a questo punto invece, ecco, vedete che compare effettivamente la console per collegarsi ad ARAI. Allora, a questo punto, lasciamo perdere queste cose. Comunque, vedete che possiamo mh, con configurare una serie di cose, proprio la temperatura. Temperatura a me piace averlo creativo, quindi gli mettiamo 1, poi se non va bene gli torniamo a 0,8. E dovrebbe. Ah, il numero di token che dovrei predire sono 200. Uh, che pu può mettere anche 256, che potrebbe andare bene, la top k e top p, insomma sono tutte cose che, eh, eh, un po' specifiche non so, di questi linguaggi, di questi large model, e qua andiamo a prendere le cose, quindi qui possiamo prendere bio, uh, biografi uh, e qui io ho fatto la prova da Lai Lama, hm? e, e poi gli ho fatto il Go hm? Quindi a questo punto lui mi dice il eh, pezzo iniziale e poi, dopo un po', se tutto... Eh... Ok, vedete che sta cominciando a lavorare, quindi sta riproducendo quello che gli avevo dato, no? Quindi Biography of the Lai Amo, quindi la sta praticamente elaborando adesso sta rispondendo, vedete che sta rispondendo un po' come risponde ChatGPT. Siamo un po' lenti perché noi non abbiamo le centinaia, le migliaia di computer che ha a disposizione ChatGPT, però, eh, però, però, insomma, non siamo neanche troppo lontani. No? E oltretutto la cosa interessante è che quello che ritorna eh, sembra effettivamente detto da uh, ChatGPT. Hm? L'informazione che dà, adesso supponiamo di non saperlo, possiamo fare un fact checking eh, eh, chiedendogli poi dopo a chat CPT4, però, hm, di dirci eh, se sono giuste o se sono sbagliate. Però ad occhio, non so se lo leggete, mi sembra che eh, ci siano delle informazioni che sono comunque abbastanza interessanti. Lo blocco un attimo perché è un po' lunghetto, finché non finisce ok è finito ma magari rimetto le cose che gli avevo cambiato prima perché prima gli avevo chiesto e mi aveva dato delle inf alcune informazioni aggiuntive quindi forse la temperatura 1 non era la migliore possiamo provare la temperatura 0.2 0.2 vuol dire che... Eh, è un blocco e provo Ok, ho fatto un po' di tentativi perché l'interfaccia utente è apparentemente semplice, ha anche le sue tabule. Mm? Comunque, gli ho chiesto: come vi ho detto, adesso um, gli ho messo 0,2, quindi la temperatura è molto in teoria, dovrebbe dire cose esattissime e senza perdersi in, in a, troppe allucinazioni. E, però gli ho chiesto di farmi la biografia e di dire qualcosa di più dettagliato dei principali eventi e lui effettivamente mi è andato un pochino più in dettaglio, e quindi ha messo delle cose molto, molto interessanti. Però vediamo se eh, si è allucinato o no. Quindi per vedere che si è allucinato, adesso chiediamo a ehm, ChatGPT di farci un fact-checking. Eccoci, diciamo qui, in cui gli ho messo quello che mi ha risposto poco fa, hm? in in testa su ChatGPT gli ho messo di farmi un fact-checking, e di darmi un voto da 1 a 10, nelle tre seguenti tre categorie, cioè la precisione, la chiarezza espositiva e la completezza dei dati. Mm? Ora, sempre che mi risponda adesso, facciamo così, ok, fact checking. Ok, come vedete, lui è molto preciso. Cioè lui dice che questo, tra l'altro, dovrebbe essere la versione, fa vedere chi è, alla ah, GR che è la versione più. Ehm, più veloce, insomma, vedete che è andato velocemente quindi sostanzialmente dice che è, eh, dice che è tutto corretto dice che è tutto corretto dice che è tutto corretto quindi sostanzialmente dal suo punto di vista è tutto corretto e, e poi il, il fare rating, precision, eccetera mm? quindi 10-10, 10-10, 10-10 quindi più di così non si poteva fare, secondo lui, no? però io che sono uh, sono sempre, diciamo, un po' critico gli farei fare il check a chat GPT 4 perché so che chat GP4 è invece un pochino più eh, stringente su queste cose, quindi gli mettiamo, gli facciamo la stessa domanda chat 4, quindi fa checking e il testo e vediamo che cosa ne risponde chatGPT4. Eh, ah, ok, perfetto. ChatGPT chat GP4, come sappiamo, ci, ci dice che eh, c'è qualche robuccio invece, infatti, diciamo che l'alpaca um, è a livello di chat gp3.5 ma uh, chat gp4 uh, è, è ancora leggermente su, su, superiore mm? uh, quindi si, si limita a riprendere queste cose qua adesso dovrebbe dire qualcosa sul, sugli errori che ha fatto uh, ah dice probabilmente ho sbagliato la la data, l'ha corretta, però non ha scritto, avrei dovuto dirgli di scrivere esattamente l'elenco degli errori, però eh, vediamo se i libri almeno gli azzeccati. Eh. Diciamo che lui ha fatto una riscrittura. Ok, lui in realtà mi ha messo la correzione, ma io gli ho detto di listarmi. E poi ho messo anche un voto che in questo caso, secondo ChatGPT GPT 4, non è più 10, ma è diventato 9, perché è una praticamente allineata alla versione precedente, cioè di T3.5, allora gli ho detto dimmi gli errori che ha fatto, allora dice guarda gli errori sono che ad esempio non, è, eh, non proveniva da una famiglia nomade, ma da una famiglia che di agricoltori, l'età in cui è diventato monaco non era 14 ma 16 anni e che poi l'elenco il, il dei libri che ha fatto sono in realtà diversi, quindi ha fatto qualche errore secondo lui sui libri che ha usato. Inoltre, secondo lui, sono, stato, sono state dimenticate alcune informazioni, ma fra le quali il fatto che il Dalai Lama è stato obbligato a fuggire verso l'India nel 59, eh, dopo che c'è stata eh, una rivolta dei tibetani contro eh, il dominio cinese, ed è, da, da, ha vissuto ad Aramsala, India. Ora, poi magari anche il gpt 4 potrebbe eh, dire degli errori, però diciamo, probabilmente ne ha già individuati alcuni. Inoltre qui eh, dice che in quel testo lì manca il riferimento al primo Nobel per la pace, nel 1989. Quindi riassumendo, e per non fare troppo lunga, direi che eh, il, il, eh, questo sistema eh, si comporta molto bene, tra le varie cose ci sono... Oh, ci sono diverse cose, ad esempio si può dire di tradurre quindi si può mettere ad esempio un pezzo tipo questo che mi ha fatto lui e quindi gli si mette praticamente il prompt e poi il linguaggio in cui si vuole tradurre ad esempio l'italiano adesso non, non mi aspetto niente italiano, due punti e facciamo un go e vediamo se ce lo traduce effettivamente ok vedete che ripete il testo qui c'è quello andiamo. Ok, è stato un po' lungo, ma eh, se andiamo a vedere, quindi quando gli ho detto praticamente cerchiamo di dire in italiano, ecco, e vediamo come ha tradotto. La traduzione è di buona qualità anche se c'è diversi errori. Il quattordicesimo è attuale Dalai Lama, Tenzin, Ghiazzo, è nato il 6 luglio del 1935 a, questo è un errore, una famiglia nomade nella regione tibetana di Qinghai. Qui stranamente ha messo un'informazione che non c'era nel testo originale, quindi, se è, è permesso una licenza di traduzione, che è intanto un po' più preciso, ma è interessante questa cosa. Considerato da molti uno dei leader spirituali più influenti ed umanitari, per la sua promozione di riforme politiche e pacifiche all'interno della Tibet, errore e il suo sostegno alla comprensione interreligiosa, l'accettazione universale della compassione, altro errore. E conservazioni errori ambientali. A due anni di età fu riconosciuto come rinascita errore, del precedente Dalai Lama, facendolo diventare un leader spirituale ed importante figura culturale tibetana. La sua vita è stata dedicata a promuovere riforme politiche e pacifiche all'interno della Tibet, stesso errore di prima, mentre diffonde il suo messaggio di compassione universale e conservazione ambientali errore, attraverso iniziative interreligiose. Ha scritto. Ehm, no, forse potrebbe essere anche accettabile ma secondo me è un errore ha scritto diversi libri fra cui notate che i libri li ha mantenuti in inglese ha capito che erano un titolo e che quindi non valeva la pena anzi probabilmente era meglio tenerli in inglese il che è molto interessante e boh, il suo lavoro gli ha valso numerosi premi questo è bello ok un modo linguistico interessante, come il Nobel per la sua lunga vita dedicata alla pace e pacifica all'interno della Tibet, qui l'errore che gli ha contestato il CPT4 è probabilmente che non aveva messo la data, l'anno al minimo in cui gli è stato dato il Nobel all'interno dell'errore Tibet, ricevendo un dottorato onorario da Harvard University, qui rovino, l'onore più alto civile della Talla congresso statunitense. Errore, dei Congressional Gold Medal e di una moltitudine di altri riconoscimenti internazionali. Continua a diffondere il suo messaggio mondiale attraverso lezioni di conferenze pubbliche e diverse forme di media, Errore qua, eh? come libri, film registrazioni musicali. Ora, io eh, devo dire che eh, mi sorprende molto perché siamo a un livello che non è totalmente uguale a quello di ChatGPT, però ci siamo abbastanza vicini. Ora, non ho fatto altri test, ma eh, già questo direi che lascia a bocca aperta, soprattutto, secondo me, il fatto che, ehm, che questo software, Dalai, mh, si basa su sostanzialmente qualcosa di aperto, di libero, e non come nel caso ChatGPT di qualche cosa che è chiuso, e quindi sostanzialmente non si sa come è fatto, anche se abbiamo visto, si comporta meglio. Va bene, è tutto. E grazie, buona giornata.